Verifico? Qua dice okay. live verifico sulla pagina. Live. Non ah, è ancora live. Seguo in diretta. Vediamo un attimino, così te lo dico. Yes. Sì, ok, si è, si è accesa come parlo. <ride> Mi si è illuminata ah, la scritta. No. Siamo live, siamo live. Quindi ciao a tutti, ciao. Da quanto tempo? Ciao a tutti. Okay oggi sono qua con Deborah Opicelli. Ci Grazie. presentiamo? Vai, presentati prima tu, che sei l'invitata. D'accordo. Allora, io mi chiamo Deborah Opicelli, per chi non mi conosce, e mi occupo di benessere a 360 gradi da, da quando ho iniziato la mia carriera lavorativa nel 2009. Ho iniziato come personal trainer e istruttrice di fitness, quindi basandomi sul benessere fisico, dopodiché sono diventata coach lei di riprogrammazione emozionale inconscia e ho iniziato ad aiutare le persone per quanto riguarda il benessere emotivo mentale e andando avanti col tempo spirituale. Ecco, eh, per chi non mi conosce può, può capire un po' meglio cosa faccio comunque seguendo il mio canale YouTube di Ebro Picelli. Eh, le persone per... Si sente bene? Sì, sì. Ottimo. Vi presento anche io. Allora, io sono sempre Savino, quindi l'ipno-mental coach sportivo. Come spiego, eh, secondo me, il corpo e la mente sono connessi, quindi anche senza secondo me, eh, ok? Era ironico. E il, mo il, eh, il motivo per cui ho unito queste due cose è perché ci permette di andare molto più in profondità per risolvere quelle che sono le nostre problematiche. L'esempio che faccio spesso è, mi ricordo, un libro che leggevo da ragazzo, l'Ultre Brown, dove si parlava dei microcarichi per aumentare la prestazione sportiva. Beh, adesso le conoscenze sono molto più vaste perché sappiamo che se, se faccio fatica a, una, a fare una prestazione con il muscolo pettorale, so che questo è collegato a un meridiano che fa capo a una un meridiano che può essere il fegato, dove è rappresentato dalla loggia del si immagazzina diciamo quella che la rabbia o il troppo amore represso ma è immagazzinato anche in una loggia dove si immagazzinano determinati pensieri quindi riuscire a lavorare sia a livello fisico sia a livello mentale con determinate metodiche di coaching si riesce a vedere nel concreto un cambiamento fisico e poi la cosa bella è che siccome il cervello generalizza con altre metodiche di coaching si possono creare credenze potenzianti da fare copia e incolla su un altro settore che vogliamo migliorare della nostra vita Ora prendo l'abitudine di spiegarlo perché molti mi dicono, ma che fai, ma che fai? Ok, allora faccio questa super premessa. Ora, perché abbiamo scelto questo titolo? Abbiamo tanti esempi, uno ne avrei anche io personale, su quello che è la legge di attrazione. Siccome tanti eh, pensano che basta chiudere gli occhi, immag immaginare e poi tutto gli arriva, ma sappiamo benissimo che non è proprio così, eh, tu sei la, secondo me sei la più esperta nel parlare di questo, hai un aneddoto da, da, da dirci, da raccontarci? Poi spieghiamo anche come ci siamo conosciuti, perché anche lì è legge di attrazione. Eh? Esatto. Beh, diciamo che è sempre tutto dato dalla legge di attrazione, eh? che nella maggior parte dei casi noi non ce ne rendiamo neanche conto. E Quindi ci muoviamo, consciamente o inconsciamente, seguendo e rispettando questa legge. E per quanto mh, riguarda, ad esempio, la mia esperienza personale, Inizialmente ho conosciuto la legge d'attrazione come penso l'abbiano conosciuta la maggior parte delle persone, cioè attraverso The Secret, quindi il segreto, il famoso, e il famoso chiedi, credi e ricevi. Ed effettivamente all'inizio, quando inizia ad indirizzare i pensieri eh, verso quel tipo di energia, in piccole cose funziona. Quindi chiudo gli occhi, visualizzo che oggi mi troverò il mio parcheggio subito sotto, sotto al lavoro ed effettivamente lo trovo. È un po' come se eh, l'universo ti volesse dire «Oh, finalmente stai iniziando a capire che c'è qualcos'altro, ti, ti diamo i segnali e ti guidiamo nel, nel confermarti questo». Poi però che cosa, che cosa succede? Succede che Iniziamo a renderci conto che non sempre questa famosa legge di attrazione funziona come, come noi vorremmo, ma a volte si muove apparentemente un po' per i fatti suoi. In realtà non si muove mai per i fatti suoi, si muove seguendo le comunicazioni del nostro inconscio. Come parlava prima Savino per quanto riguarda le credenze, ecco, sono quelle credenze profonde a livello inconscio che vanno poi a creare la nostra realtà. Se nel frattempo avete domande, non esitate a scrivere. Eh? Ciao Marco, ciao Carmelo. Carmelo è un affezionato, mi segue, segue spesso le mie dirette. Grazie. Ciao, benvenuti. Marco è un grande amico. Lui farei fa reiki. E Quindi vi dovreste trovare allineati. Ci sei, Debbie? Mi senti? Sì, sì, sì. Mi sì. sì, okay. sento bene. Okay. Io ogni tanto guardo, se ci sono delle domande le metto. Eh, un discorso di legge di attrazione, perché... Ta ci sono quelli che vogliono trovano soddisfazione nei discorsi più aurei, quelli che trovano soddisfazione nei discorsi più terreni. Quando parliamo di legge di attrazione, eh, stiamo ragionando sul fatto che noi focalizziamo la nostra attenzione su una determinata cosa e si attiva un sistema di attivazione reticolare. Si trova nel nostro cervello. L'esempio classico: se io mi focalizzo nel cercare le chiavi, sarò più propenso a, a vedere tutte le chiavi che ci sono in giro, okay? perché mi focalizzo su quello. È come dire. Eh, voglio una nuova macchina di un certo modello fino a ieri non le vedevo da quando ho deciso questo inizio a vederle tutte questa è la spiegazione un pochettino più fisica siccome i e Debbie ci muoviamo anche su più livelli ci sono spiegazioni un pochettino più eh, spirituali cioè se ti focalizzi nel attirare una certa cosa nella tua vita te, eh, finisce che te la attiri ora non so se lo sapete ma Bruce Lipton fece degli esperimenti uno scienziato premio Nobel 2006 ha scritto un libro anzi più di uno, la biologia delle credenze, fece degli esperimenti dove mise degli elettrodi all'esterno del cervello all'esterno della testa di una persona per misurare il campo magnetico. Bene, questo lui ci è riuscito. Ha dedotto che i pensieri sono al di fuori. Tra l'altro, Jung, mi sembra, uno psicologo svizzero eh, aveva descritto che c'è una coscienza di campo. Infatti, ci sono degli esempi sul come. Quando si raggiunge un, un certo numero critico, questo pensiero, che fa la maggior parte delle persone, si espande su altre zone del, del pianeta. C'è l'esempio, una ricerca che si chiama la 101esima scimmia, eh, Debbie, una roba del genere. È un numero di detto a caso. Si vuole significare che quando raggiungi l'1% di massa critica, determinate cose poi eh, si espandono a livello di, di pensiero. Esempio, nel passato ci sono stati degli ehm, degli scienziati che, anche se non si sono mai visti in alcune zone del mondo, hanno avuto comunque la stessa idea, ma non si sono mai parlati. Com'è possibile? Culture diverse, ambienti diversi: quindi, qualcosa c'è, c'è un'energia intorno a noi e eh, sapere quindi chiamiamola legge di attrazione, chiamatela come volete sapere come poter attirare a noi determinati eventi è molto importante ed è determinato da cosa vuoi dirlo tu dal cuore dall'emozione è molto importante l'emozione che viviamo sì. è molto importante l'emozione che viviamo e, ed è molto importante la nostra emanazione quindi noi allora ad occhio ad occhio nudo diciamo che possiamo vedere un corpo fisico ma noi siamo un insieme di più corpi quindi c'è un corpo mentale un corpo astrale abbiamo un'aura ci sono delle persone che riescono a percepirla e riescono a vederla. Ecco, quest'aura va a creare un'emanazione, un'emanazione data dalla nostra vibrazione e la nostra vibrazione è data dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni e così via. Ecco, nel momento in cui noi andiamo ad emanare, ad esempio, una vibrazione positiva, e ci focalizziamo su un qualcosa e in quel momento la nostra credenza è positiva, il nostro pensiero è positivo, la nostra emozione è positiva, di conseguenza andrò ad attrarre quello che effettivamente ho chiesto, ok? Perché? Perché eh, quello che ho chiesto andrà in, in risonanza con la mia emanazione, con la mia vibrazione, è un po' una legge dello specchio, ecco. Invece che cosa succede nel momento in cui eh, io magari chiudo gli occhi, visualizzo il Ferrari, ma la mia vibrazione, la mia emozione ha delle credenze limitanti, quindi ha delle credenze negative, tra virgolette. Succede che la legge di attrazione funzionerà comunque ma non funzionerà con quello che sto pensando a livello cosciente, ma funzionerà con quello che ho emanato, quindi con la mia vibrazione, con le mie emozioni di base che sono a livello profondo. Diciamo che ti attiri parte. quello che provi. Esatto, esatto, ti attiri quello che provi e ti attiri anche quello che sei. Lo possiamo vedere ad esempio nelle relazioni. Quante volte attraiamo eh, delle persone nella nostra vita che poi sono dei nostri specchi in qualche modo? Perché? Perché andiamo ad attrarre un lato di noi, un aspetto di noi. Avevo una domanda da fare alle persone. E... Intanto ciao Laura, benvenuta. Qualcuno di voi si è mai trovato in una situazione dove sembrava che quando vi svegliavate al mattino, quella giornata fosse quella perfetta, dove vi arrivava esattamente tutto quello che volevate. Vi è mai successo? Mettetelo nei commenti, mettete sì, eh, dopo argomentiamo. Sì, nel frattempo mi ha scritto un ragazzo in privato, mi ha detto grazie mille per questa diretta che state facendo. <ride> sì, <ride> è vero, scrivono anche su WhatsApp, quindi guardo anch'io. Ok. <ride> Chiedigli anche a lui, digli se vuole rispondere anche lui a questa domanda. Non rispondere a questa domanda. Mi Intanto, vi racconto, vi racconto un aneddoto su come ho conosciuto Debbie. Perché tempo fa, eh, ormai quanto, quanto è passato? Quattro anni, tre anni? Anzi, in storia in tre anni. Sì, praticamente, quando ho iniziato tutto il percorso di coaching, è arrivato a un certo punto e ho detto: ma devo guagliare, devo mettere un po' le cose assieme, ah, ma come faccio? Ma insegno in palestra e quindi così mi vedono come personal trainer. Eh, voglio fare coaching, eh, come, far, come fanno gli altri? E Debbie la seguivo, la seguivo da un po'. Tra l'altro, avevo fatto degli studi sul marketing, perché mi piace molto come, la, come funziona il cervello, e quindi nel marketing è proprio il top, ok? E ho seguito un ragazzo da cui ci siamo formati entrambi, che è in Thailandia. Guarda un po' che roba, parlando un po' con lui tra le amicizie, ho visto la testimonianza di Debbie, ho iniziato a seguirla. Ok, perché il cervello ti fa le domande, va in cerca di risposte. Anche se pensi a qualcos'altro, comunque rimane focalizzato lì. Vabbè, a un certo punto cosa è successo? L'ho chiamata, ho detto: ho visto che il pensiero va sempre lì. Vuol dire che questa ragazza ha una risposta per me. Vado a prendermi un caffè. Io sono di Milano, lei è di Genova. Non so cosa abbia pensato. quando gli ho detto: Senti, domani vengo giù, ci prendiamo un caffè. Ok. <ride> si poteva uscire e niente ci siamo visti il pomeriggio le risposte ci sono state ma più che altro è stato l'atteggiamento che aveva cioè il fatto che fosse tranquilla nel riuscire a unire entrambe le cose mi ha dato come risposta che si può fare e quindi me ne sono andato tranquillo poi è nata l'amicizia abbiamo continuato a sentirci siamo qui in diretta però per farvi capire che cosa provavo vi sono fatto la domanda che cosa provavo erano sicuramente sentimenti buoni se no non ci andavo chi me lo fa fare? Gli mettermi in macchina a farmi tre ore erano, sì, tre ore eh, sì. di viaggio tra l'altro nel ritorno si era pure fermata la macchina quindi pensa che ancoraggio coraggio positivo che avevo in autostrada <ride> Il problema risolto tranquillamente e tutto questo è Quale possiamo chiamarlo legge attrazione me la sono attirata <ride> Alberto, Alberto è un altro elemento che non, non lo sapevo ma eh, lo conosciamo entrambi quindi è un'altra persona che io ho interpellato, e ho detto fammi vedere un po' tu come fai. E da lì Nan, ma Nan eh, tra l'altro eh, ha, ha collaborato con Francesco, cioè è tutto, sembra che si incastri tutto alla perfezione. Per quello ho fatto questa domanda, ho detto, ve la ridico, c'è stato un giorno della vostra vita in cui vi siete svegliati, e vi ho detto, porca miseria, ma si incastra tutto alla perfezione. Wow, se c'è stato, ci dite sì, c'è stato. Roberto, ciao. ah Anzi, tu che hai risposto, ok. Ti ho messo in testo il link. Tu sei stata in Thailandia per due anni, un etto e mezzo. Allora, io sono stata per due anni in Thailandia. Ti ho visto che sei cambiata. Eh. Sì, sì. cambiata. Sì. Qualcos'è successo a livello di, parlando sempre a livello di legge di attrazione? Cos'è che è successo quando eri lì? Ti sarà successo qualcosa di così? Assolutamente, assolutamente sì. Eh, diciamo che la Thailandia è stata proprio data da, dalla famosa legge di attrazione e da una visualizzazione perché eh, una delle prime volte che mh, avevo fatto una visualizzazione, quindi una meditazione proprio guidata dedicata alla legge di attrazione, mi ero trovata all'improvviso nel visualizzare questa spiaggia queste palme, dei cani che camminavano sulla spiaggia e la prima volta che sono andata in Thailandia, quindi nel 2015, ho trovato quella spiaggia e non era una spiaggia che appunto la mia mente si era impostata ma era proprio arrivata da, da un qualcosa di più elevato probabilmente. Poi per quanto riguarda la legge di attrazione in Thailandia diciamo che lì eh, è tutto molto più accelerato perché essendoci poco inquinamento, essendo in un'isola immersa nella natura, un'isola tropicale dove comunque non c'è traffico, non c'è smog e così via, è un po' come se eh, i canali a livello energetico e l'energia delle stelle, l'energia dei pianeti e così via influisca più velocemente e, e questo porta davvero ad un chiedo e mi è dato praticamente all'istante, cioè sembra, sembra quasi magia a volte. Questo l'ho riscontrato sia in Thailandia sia in Egitto, che anche l'Egitto è una terra comunque con, con molta connessione con la natura, con quella vastità di deserto, quell'immensità quell del cielo, che porta effettivamente a livello energetico a, a permetterci di, con, di connetterci di più. Perché fondamentalmente ci connettiamo di più? Perché nel momento in cui ci leviamo da tutte le forme di stress, da tutta la frenesia che magari possiamo sentire qui, riusciamo anche di più a connetterci con la nostra parte più profonda e con quello che davvero vogliamo, con quello che davvero sentiamo. La parola ricorrente è connessione. Sì. È quello. Sì, sì, è Tra l'altro c'è una cosa molto bella, io ricordo di un video che hai postato, eh, in cui c'è una signora che andava casa per casa a benedire, benediva con la gratitudine, gratitudine amore, le sì. case dei vicini. Io pensavo fosse una persona pagata per farlo, invece mi ha detto che no, no lì si alzano e lo fanno. Questo sì. fa pensare a come si svegliano quelle persone e che cosa hanno in testa al mattino e gli condiziona sicuramente tutta la giornata. Esattamente. Prima Savino appunto ha detto che sono cambiata tanto nel, nel mio percorso in Thailandia, effettivamente sì, perché ehm, stando in un luogo dove regna la positività e dove appunto, come dicevi prima, le persone si svegliano e che hanno già una vibrazione positiva di gratitudine con la voglia di donare, inevitabilmente ti condiziona, inevitabilmente inizi a vedere quel mondo da quella prospettiva. E, questo cosa ti porta a vibrare? Ti porta a vibrare una vibrazione di abbondanza, perché nel momento in cui ti sveglia la mattina e hai voglia di condividere, è perché a livello inconscio tu ti senti già pieno, non hai una mancanza. Quindi è un amore che va a straripare e va a toccare gli altri di conseguenza. Lì è all'ordine del giorno, appunto eh, in Indonesia in particolar modo eh, le persone... Sì, si svegliano al mattino e la prima cosa che fanno è proprio andare a benedire eh, le case e, e ogni giorno compiono dei rituali. Questi rituali in quel momento eh, li portano ad innalzare comunque la loro vibrazione e la vibrazione dell'ambiente circostante di conseguenza. In Asia difficilmente lit vedi litigare le persone, ad esempio. Addirittura mi stavi parlando, quando ci siamo visti la prima volta mi dicevi che in Thailandia hanno molto rispetto della vita e se c'è un cane randagio eh, sovente gli danno da mangiare, gli danno del cibo, non viene cacciato via. È vero. Una delle cose che mi aveva colpito eh, la prima volta che sono stata a Bangkok, una città molto grande e molto povera, è che eh, magari vedevi davvero delle, delle signore anziane nella baracca che poco e niente però avevano la ciotola per, per i canieri andaggi fuori quindi sì, c'era sì. proprio quella sensazione di condivisione incondizionata il libro che hai scritto ti è, venuto, ti è venuto a voglia di scriverlo quando eri lì o quando sapevi che tornavi? quando ero lì quando ero <ride> lì qua, dal canto alla libertà <ride> sì, allora eh, questo libro l'ho scritto insieme al mio compagno Filippo Russo e, e mi è arrivato proprio attraverso una, appunto, canalizzazione in meditazione in spiaggia. Allora, diciamo che avevamo già questo progetto dal caos alla libertà, quindi il portare le persone da uno stato di confusione, di caos interiore, di caos emotivo, ad uno stato di libertà. Libertà non, non intesa come, ok, eh, sono ricco e faccio quello che voglio, ma una libertà interiore che mh, non va a, ad essere condizionata dall'esterno. ok? Quindi una serenità, uno stato di benessere, libero e incondizionato. E, e quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto, inizialmente pensavamo di fare un corso di formazione, poi abbiamo pensato di creare degli audiocorsi, e poi in meditazione mi è arrivato di buttare giù un libro. Quindi sì, l'abbiamo scritto in Thailandia. Il libro, perché ti è venuta così? Il libro? Invece che fare, come mai hai scelto solamente il libro? Perché ti è venuta questa intuizione? E basta? Sì, mi è arrivata l'intuizione. Ho imparato che quando il si. il libro vuole, te lo consiglia! Filippo ce lo consiglia il libro, dopo lo mettiamo il link. Lo <ride> Ottimo. Eh, sì, sì, beh, anche io lo consiglio, nel senso che all'interno c'è tutto quello che noi per primi abbiamo sperimentato, perché ogni essere umano, chi più o chi meno, sperimenta uno, uno, sta, un, uno stato di caos, chi per un periodo, chi per anche tutta la vita. Però c'è questo stato di, di caos, di confusione, dove eh, ci facciamo guidare magari da quello che crediamo di volere e in realtà non vogliamo, o non capiamo davvero, davvero chi siamo, quali sono le nostre direzioni, o vogliamo un qualcosa e le nostre credenze ci impediscono di farlo, e così via. Quindi ecco, in questo stato di caos... L'unico modo, eh, modo per poter uscire da questo stato di caos, in primis intanto, è rendersi conto che in questa vita okay. <ride> sta regnando il caos. E poi quello che dobbiamo fare è proprio un lavoro su noi stessi, quindi un lavoro alla riscoperta di quello che eh, in realtà a livello profondo siamo. E, ed effettivamente, tornando al tema della serata, per me la legge di attrazione è stato uno dei primi salti perché quando l'ho conosciuta, quando il mio primo coach mi ha parlato di questo The Secret, di questa legge di attrazione, io ero in una fase dove sentivo a livello profondo che non era tutto qui eh, la realtà, che non era soltanto quella che intorno a me mi volevano fare credere e quindi quando ho sentito parlare di questa legge di attrazione ho detto cavolo allora avevo ragione, <ride> allora davvero c'è qualche cosa di più. Quindi sì, il mio consiglio è se sentite anche voi questo, se sentite anche voi che state guardando questo video, che c'è qualcosa di più rispetto a quello che eh, la maggior parte delle persone vive, eh, seguite quel qualcosa, seguite la vostra intuizione. Esatto, l'intuizione ci parla con le emozioni, eh? quindi tante volte è per quello che è difficile comprenderlo, perché non ci spiegano co come interpretare questi messaggi. Una stessa emozione che provo io, la può provare Deborah, ma sono due messaggi che sono differenti, quindi si portano sempre dietro qualcosa. Per lei, lei ha usato la meditazione, per me è molto importante lo sport, quindi ognuno ha il suo modo per canalizzare. Ora, se dovessi spiegare che cavolo vuol dire canalizzare, eh, io, <ride> come la spieghiamo? Vabbè, è come avere un satori, una... tu cerchi una risposta, non ti arriva, ti metti a fare tutt'altro, arriva la risposta. Come il discorso che diceva Deborah, devo fare il corso, devo fare questo, devo fare quest'altro, il libro, vabbè, boh, libro. E quando ti arriva una cosa del genere, è come fare, io sono abituato come, come in palestra, se l'allenatore dice, tu fai, basta. Ha detto così, ne sa di più, e fidatevi che la vostra parte più profonda ne sa di più, è il vostro allenatore. Se vi dice di fare X, fate X. Tanto poi ve ne accorgete quello che vi torna, perché se fate un'azione in automatico cambia l'ambiente che avete intorno cambia anche le persone, ritorniamo al discorso mio, mi servivano delle risposte, arriva Debora e vado da Deborah, e poi nel tempo saltano fuori altre persone, che sono collegate, tra l'altro, perché poi questa l'avevo scoperto dopo. Sì, è importante partire intervista. con un presupposto fondamentale, che a nulla accade per caso. Quindi nel momento in cui iniziamo a, a vivere la nostra vita, consapevoli del fatto che tutto quello che ci arriva, le persone, gli eventi, le situazioni, non sono a caso e sono in qualche modo create da noi attraverso la nostra attrazione, ecco, in quel momento intanto ci rendiamo conto di come siamo fatti all'interno. Perché se l'esterno è una proiezione dell'interno, guardando l'esterno ti puoi rendere conto di come sei sistemato all'interno. E di conseguenza iniziamo anche a, ad avere davvero il potere, tra virgolette, su noi stessi. Perché nel momento in cui noi ci rendiamo conto che stiamo manifestando, creando qualcosa che non ci piace, siamo anche consapevoli che non è a caso e che possiamo cambiarlo e che comunque quella, quella cosa che stiamo vivendo può darci un insegnamento, può darci un beneficio. C'è un motivo per cui è lì. Esatto, tante volte io mi scontro con delle persone, mi scontro, diciamo che ho delle discussioni di crescita con delle persone, cioè mi fa male la spalla, ok. Cerchiamo di capire perché te lo sei creato. Come lo so creato? Mi fa male la spalla, sono mica stupido che non lo creo. Sì, ok. In parte te lo crei perché c'è qualcosa che non hai capito e il tuo inconscio vuole fartelo capire. Prendiamo ad esempio, prendo ad esempio la mia schiena, poverina. C'era un determinato periodo della mia vita che facevo un lavoro che non mi piaceva. Lo odiavo e tutto quanto, e mi dovevo dividere tra quel lavoro e gli studi che invece non c'entravano puramente niente e, e quindi ero in conflitto. Tra l'altro pure il mio, il mio carattere era, eh, era un po' irruento, perché appunto ero in conflitto, si creava stress, non sapendo come poterlo incanalare, eh, esplodeva così. E quindi stavo male, perché non ero la persona che volevo essere. Facevo un lavoro che mi piaceva e volevo finire quello che avevo iniziato, un gran casino, ragazzi. A un certo punto, un anno mi ero fatto male alla schiena e la pr il primo avvertimento, non mi è inconscio, o chiamatelo come volete, secondo avvertimento è stato, non l'hai capito, molti blocchi. Basta, non mi sono più mosso, ho preso un'ernia espulsa, non riuscivo più a muovere la gamba, non riuscivo neanche a mettermi i pantaloni. Ho detto, oh, vabbè, da lì è iniziata la fase di cambiamento, perché quell'evento, è successo per me per fermarmi e dirgli ok adesso ti tolgo la, tolgo la salute visto che non la capisci. E poi ci pensi, non ti puoi muovere. E il fatto di non, non potermi più muovere velocemente mi ha portato a muovermi lentamente. Per quello io ce l'ho tanto con la fisicità. Rallentando il corpo erano rallentati i miei pensieri e come guardavo il mondo intorno a me. Mi rendevo conto di cose che prima non mi rendevo conto. cioè Io avevo conosciuto una persona che mi aveva anche aiutato a fare dei trattamenti, per stare bene, e mi ero reso conto che osservavo di più come parlava quella persona, come si atteggiava quando c'erano dei clienti. Perché? Perché non, a me non davano retta, a lui sì. E quindi ho detto, perché? Ok, e gli vedevo, come si veste? Come parla? Com'è la sua postura? Ma cavolo, ma io non parlo così. Io ho una postura diversa, sono curvo, lui è dritto, è sicuro, di trasmette sicurezza, ha il peso su tutti i tuoi piedi. Caspita, queste cose qua io le devo studiare. E da lì poi è iniziato tutto il percorso. Però quello è stata una cosa che è servita a me, a un altro, magari ci arriva senza che si fa male. Però la maggior parte delle persone che, se vuoi io, che hanno il dolorino, il dolorino è un... Non è quello il problema, il problema è un altro, è che cos'è che sta succedendo, qual è il segnale, che emozione c'è dietro, qual è il segnale di quell'emozione? È come avere una spia di una macchina che si accende. Io devo interpretarla, devo capire che succede, se c'è da eh, mettere l'olio per i freni, c'è da cambiare l'acqua, perché sennò poi dopo la macchina inizia a avere dei problemi. E si sfoga in questa maniera. Ricordate cosa ho detto? Muscolo, organo fisico ed energetico. Ok, sono uniti. Noi funzioniamo, anzi, funzioniamo tutt'uno, ma siamo eh, anche oltre, perché, come dicevo, i pensieri stanno fuori dalla testa. Se vogliamo parlare di coscienza poi di campo, controllo se ci sono domande. Eh. Se vuoi sì? riba eh, ribattere quello che ho detto. Ciao, che? Serena, ciao Serena, ciao Laura, benvenuta. Se vi siete sì, collegati adesso, l'argomento è la legge sì, di attrazione. Come? lo dico se, per chi si è collegato adesso l'argomento è la legge di attrazione il titolo è un po eh, l'ho messo un po provocatorio se è una realtà o una funzione dipende a cosa credi in, esatto. che, in base a quello che credi è vero beh diciamo che ricollegandoci al discorso dei, dei disturbi a livello fisico ecco anche in questo caso potremmo iniziare a a vederla da un punto di vista di attrazione. Quindi, come diceva sì, prima Savino, esatto. il comprendere eh, il messaggio, che poi è un po' quello che ti insegna eh, la psicosomatica, la mental medicina, è, è alla fine un comprendere il come mai io mi sono attratta a questa cosa. Quindi come mai mi sono attratta a mal di schiena, come mai mi sono attratta eh, una determinata ferita, come mai eh, ho questo determinato disturbo. E' è importante iniziare a vedere il messaggio e i messaggi che il nostro corpo ci dà, non come una, tra virgolette, rottura di scatole, ma come un segnale funzionale in quel momento. Perché solitamente, cosa siamo abituati a fare, in particolar modo in occidente? Ho mal di schiena, mi prendo un antidolorifico e continuo a fare quello che sto facendo. Il punto è che così non comprendo il messaggio, metto la polvere sotto il tappeto e questo disturbo si continuerà a manifestare come un postino che continua a bussarti alla porta finché tu non, non prendi questo pacco. Nel momento in cui prendi il pacco, leggi quello che c'è scritto, capisci eh, che pacco è e poi a quel punto il postino non viene più. La stessa cosa è quella, è quella del, dei sintomi a livello fisico. Esatto. Ci sono delle cose che poi ce ne andiamo a creare anche noi perché molti sulla psicosomatica Uh, c'è un bel libro, e eh, lo spiega, uh, non, non bisogna solamente indag indagare quello che è, pensiamo sia fisico, ma anche il semplice andare a sbattere un ginocchio potrebbe essere qualcosa che ci creiamo noi. Tu dici sì, ma ora voglio sbattere il ginocchio e se non sei allineato, come l'esempio che ti ho fatto mio personale, e una determinata cosa non la faccio, creo dei sabotaggi. Quindi a livello razionale, mica sono fesso che vado a dare la ginocchiata allo spigolo del mobile. A livello inconscio, siccome l'inconscio vuole proteggermi, quando vede lo spigolo, lo prende di mira e appena c'è l'occasione che io ci passo lì, bypassa la parte razionale e lo chiappo dentro. A me sembra di non averlo visto, ma in realtà è l'inconscio che mi ci ha fatto sbattere. Quindi chi è stato a scegliere di farsi male al ginocchio? Ci sarà un messaggio dietro, sì. Bisogna interpretare anche questo. Molte volte non lo, non lo dicono mai questa cosa qui quando parlano di metamedicina, però è spiegata questa cosa. Addirittura si parla, va, va più in alto, quindi si parla anche di reincarnazioni. Però vabbè, non, di la, non sto a dilagarmi dilungarmi su questo argomento. Guardo solo se ci sono delle domande. Ciao Rita, anche tu ci segui da un po', eh? Bravo. <ride> Quindi questo è, è, è l'argomento. È, è vero o falso? Dipende. Eh, se uno ci vuole credere, può essere che o meglio. È vero o falso? Dipende sempre da quello che uno crede. E sono d'accordo. La domanda è, vuoi risolvere la situazione che ti succede? Devi per forza comprenderla. Perché se ti prendi la responsabilità, riuscirai a risolvere sempre tutte le situazioni che ti accadono. E poi crea anche un mindset. Se invece non ti prendi la responsabilità, ma prendi la pillolina dall'esterno, allora sarai dipendente sempre dalla pillola dall'esterno. È come se avessi una... Oddio, come si chiama? Le flebo. Avessi sempre la flebo attaccata. E non ti puoi mai staccare, perché se no muori. E questa è la differenza. Poi le persone possono credere quello che vogliono. Guardo, perché In sento spingare, magari c'è una domanda. Ecco, la vittima è quella fase che noi viviamo finché non, non ci rendiamo conto di determinate consapevolezze e allora viviamo pensando che all'esterno che l'esterno è separato di noi, da noi e che all'esterno potrebbe accaderci eh, qualunque cosa che tutto quello che viviamo è a caso che i dolori fisici sono a caso che le persone che incontriamo sono a caso e così via se ci pensiamo in, in quello stato davvero regna un caos perché eh, esci di casa potrebbe succederti qualunque cosa, o a livello fisico potrebbe eh sì. succederti qualunque cosa. Quindi ci credo che vivi nel panico. Quello è un po' un ruolo da vittima dove pensi di essere vittima dell'esterno. Quando invece inizi a comprendere eh, quello che davvero va, va a creare la tua realtà, a quel punto. Entri nel ruolo che in alchimia è chiamato il ruolo del mago, cioè ti rendi conto che quello che all'esterno lo, lo stai creando te, che il sintomo lo stai creando te, che il colpo che dai allo spigolo del mobile l'hai creato te e inizia, la tua mente inizia a muoversi in un modo completamente diverso e inizia a farsi delle domande continue. Queste domande portano ad avere delle risposte, come tornando a quello che dicevamo all'inizio, attraverso l'intuizione. Quindi ci arriva l'intuizione, quindi do un colpo e mi arriva subito il messaggio. Ecco, nel momento in cui eh, ti arriva questo messaggio è importante che tu lo segua, perché più noi seguiamo la nostra intuizione, più noi seguiamo questi messaggi e più questo canale diciamo, di comunicazione con l'inconscio si apre. E di conseguenza ci arrivano sempre più frequentemente, inizia a diventare una, una vera e propria amicizia con il nostro inconscio. Mentre all'inizio, che cosa tendiamo a fare, oppure quando siamo ancora nel ruolo della vittima, cosa tendiamo a fare? Che magari ci arriva l'intuizione, ma noi non la ascoltiamo. E allora è un po' come se andassimo eh, a chiudere lì. i rapporti con il nostro inconscio anche il fatto di voler essere una vittima piuttosto che non esserlo va a soddisfare un bisogno eh? quindi ci sono tante cose collegate per quello Io mi fatto fatto il percorso di poi l'ho inserito anch'io perché se no non la risolvi la situazione e dando un esercizio così mi, mi stavo chiedendo qualcuno magari dirà boh, sta intuizione a quanto sta il chilo? come faccio ad averla? "C'è un ci sono degli esercizi vogliamo darne uno o due da far provare? Allora, eh, uno dei primissimi esercizi che mi aveva fatto fare Daniele Penna in Thailandia, che è stato il mio, il mio maestro, diciamo, quando, quando ho vissuto lì i primi tre mesi e, e sono diventata coach Ray, ecco, è stato quello di prendere un quadernino e da una parte di questo quadernino andare a scrivere tutti i fastidi che io vivevo durante la giornata. Dall'altra parte di questo quadernino, invece, quello che dovevo fare era andare a scrivere tutte le intuizioni che mi arrivavano durante la giornata. Sì. Intuizioni che potrebbero essere anche piccole intuizioni, tipo mi sento che oggi devo comprare eh, la, la frutta da quella verduraia, poi vado lì e c'è la frutta più buona che mai e lì ok mi era arrivata questa intuizione, me la scrivo. Per quanto riguarda i fastidi, invece, perché. Anche cioè... sotto forma di metafora, quindi ti viene in mente macchina, boh, metto macchina, piuttosto che un'emozione, boh, gelosia, e segno gelosia. Esatto. Che anche. Okay. Sì, sì, sì, Ciao sì, Natalia. Sì. Benvenuta. Ciao, benvenuta. Sì, sì, esatto, anche emozione. Quindi mi sveglio la mattina e sento un'emozione um, di. Tensione, ok? La scrivo, poi magari durante il giorno mi si manifesta qualcosa che va a confermare quell'emozione che io stamattina già mi sentivo, ok? Invece, dall'altra parte, lo scrivere i fastidi perché serve? Perché attraverso i fastidi ci rendiamo conto di quelli che possono essere i nostri, eh, tra virgolette, pulsantini di. Ehm, di debolezza, diciamo, di quello che in alchimia viene chiamato corpo di dolore. Adesso qua aprirei di nuovo un mondo. Quindi eh, che stiamo prendendo e chiudendo. Sì, esatto. Eh, diciamo che attraverso un fastidio che possiamo avere oggi, anche per una, per una sciocchezza fondamentalmente, possiamo andare a risalire ad un fastidio più profondo, a una ferita emotiva, ad un qualcosa che ci condiziona ripetutamente. Ad esempio, oggi sono in macchina, un tizio mi taglia la strada e io gli sbraito contro, ok? Non è tanto il problema del fatto che tu in quel momento non hai avuto eh, il controllo della rabbia, il problema è che hai una rabbia repressa e una soglia di supportazione molto bassa che ti fa esplodere in, in questa giornata. Nel momento in cui lo scrivo nel mio quadernino e oggi scrivo che ho urlato contro quello che ha attraversato la strada domani scrivo che ho urlato a quello della Vodafone che mi ha chiamato e così via, dopo una settimana mi rendo conto che forse potrei lavorare ad esempio sulla rabbia Ecco, quindi diciamo che buttando giù su carta io posso vedere più chiaramente quello che il mio inconscio in qualche modo manifesta ogni giorno e di cui io non mi rendo conto soprattutto all'inizio quindi quello potrebbe essere un buon esercizio mi piace anche a me fare gli esercizi su carta perché ti porta a dissociarti dall'emozione quindi sei più critico e soprattutto eh, rallenti quindi vista l'esperienza che avendo rallentato a causa dell'ernia mi rendevo più conto ho imparato una cosa, me la tengo e la utilizzo quindi è molto carino per chi gli dà fastidio lo scrivere può anche utilizzare un registratore l'importante è che poi lo riascoltiate lentamente trovate insomma la vostra modalità cioè a chi gli viene prima la sensazione però nel momento in cui la scrivete se vi viene una sensazione potete descriverla come è fatta può avere anche una forma la sensazione non lo so esatto. dipende dalla forma che, che vi viene in, la prima vale sempre a una cosa importante la prima cosa che vi viene in testa se vi faccio una domanda adesso questo l'abbiamo fatto in una diretta vi dico gatto cosa che vi viene in testa? La prima cosa, ditemi, colore, qualsiasi cosa. Ok? Così funziona. Se invece ci state pensando, sta agendo la parte razionale. La, okay? E che ha, eh, ha una capacità di analisi che è ridotta. Quindi segue il classico 5 più o meno 2 di informazioni. Dopodiché si sovraccarica. Mentre adesso, mentre io e Deborah stiamo parlando e tu stai ascoltando quello che io sto dicendo, ti stai rendendo conto della cadenza della voce, di che cosa ho dietro, ma soprattutto di dove sei seduto tu o dove sei, cosa stai facendo, cosa stai respirando, il tuo corpo sta digerendo e ne fa di roba l'inconscio e fa un sacco. Ok, la parte conscia impazzirebbe quindi, per quello, quando fate questi esercizi, vale la prima risposta che vi arriva, ve la segnate senza giudizio e poi ci andate su una seconda volta. È una cosa molto bella quella che hai spiegato perché eh, un, due orette fa ho fatto una diretta su quelli che erano i problemi eh, delle palestre con un collega che ha la palestra e una coach, una business coach e praticamente eh, io perché l'ho fatta? Perché viviamo in una situazione dove questa cosa se, se ci accade abbia abbiamo messo noi le cause abbiamo messo noi eh, chi ci governa per tanti dicono ah, è colpa di quello sì ma... Che hai votato, che non hai votato, l'hai messo tu. E questa causa l'hai creata tu, assieme a me, assieme a tutti. Quindi adesso ce la dobbiamo smazzare, ce la dobbiamo gestire. Quindi questa cosa che sta succedendo, succede per noi. Okay? Sta a noi adesso analizzare qual è il messaggio. E il messaggio sicuramente sarà diverso da ognuno di noi, ma nel momento in cui noi impariamo, riusciamo a elevarci un attimino. È come se ci eleviamo sopra una foresta e iniziamo a guardare la foresta dall'alto. E allora lì tutto cambia, perché inizio a vedere, ah, guarda quante qualità di alberi che ci sono. Quello dove sono non mi va bene, mi sposto da quest'altra parte, utilizzo quell'altro tipo di legno per fare quello che mi serve. Si trovano opportunità. Quindi è molto bello. Era una piccola chicca, perché io lo utilizzerei per chi ha un'azienda, segnarsi i problemi che ha, perché tanto funzioniamo uguali, il corpo umano e l'azienda uguale. Eh, si mette i problemi che ha e poi dall'altra parte l'intuizione che ha per risolverle senza la parte razionale cioè se vi viene l'emozione eh, che ne so gioia, mi scrivete gioia poi dopo analizzate che cosa vuol dire quella cosa che avete scritto in relazione alle, problemat alle altre problematiche tu concordi? mi è venuto proprio così adesso perché io mi faccio queste che domande quando, quando uno dice una cosa dico Ah, ma cavolo, ma allora potrebbe funzionare anche così, capito? E quindi sì. unisco le cose. Beh, ad esempio... Grazie a te, ehm... la passa, ma grazie a te. Ci eh, ringrazio. Non lo metto qui, lo Grazie, grazie a voi. E Marilena, non ciao. Che... Hanno scritto qualcosa? No, no. Se lo, lo scrivono te lo dico. Okay. Vai tranquilla dicevi il discorso, il discorso che facevi per quanto riguarda l'ascoltare soltanto la prima risposta che ci arriva eh, è importante farlo anche per quanto riguarda appunto il discorso messaggi del corpo o eh, do il corpo contro lo spigolo. Perché eh, ad esempio, se io sto andando in cucina, sto pensando a una determinata cosa, do un colpo mh, contro uno spigolo e mi arriva l'intuizione potrebbe arrivarmi l'intuizione che è quella cosa che magari non mi fa tanto piacere sentire e poi potrebbe arrivarmi un'altra soluzione alternativa data dalla mia parte razionale, data dalla mia mente. Quindi magari mi arriva, io in automatico ormai quando do un colpo, quando mi succede qualcosa a livello fisico, il mio inconscio ormai va in automatico a chiedermi qual è il messaggio, quindi in automatico mi arriva una risposta e osservo che... All'inizio mi arriva la risposta, e a volte potrebbe anche non piacermi tanto, <ride> la cosa che mi sta dicendo il mio inconscio. E poi mi arrivano altre risposte che è un po' la mia mente che se la racconta, che trova altre soluzioni, che trova altre giustificazioni e così via. Ecco, è importante che voi ascoltiate la prima domanda, la prima risposta. Esatto. Poi do un esercizio anche io, molto carino. Allora, Natasha ha scritto questo. Te lo metto e si sta aiutando con la psicoterapia e si sente molto bene. Bravissima, ottimo. Grazie. Ognuno ha uno suo strumento. Quando lo trovate utilizzatelo fin tanto che vi fa stare bene. Però prendete sempre, parte sempre da voi. Io ho un, un esercizio da far fare in base a quello che mi dicevi tu perché abbiamo un'intuizione, però ho detto dovete capire se l'intuizione è buona, cattiva, quello che è. Come facciamo a capire, o meglio, a capire se mi arriva questa intuizione, voglio fare una scelta, questo è il termine corretto, e questa scelta è buona oppure cattiva? Sono sempre... Aspetta, sono sempre in empatia con mia figlia. Bello. Quanto anni ha tua figlia? Non c'entra niente, però curioso. E cosa potete fare? Vi sdraiate, riportate alla memoria un evento dove avete fatto una scelta pessima, Okay? e sentite a livello del vostro corpo dove si trova questa sensazione che colore ha, se è pesante, se è leggera cioè gli date proprio una forma okay? il respiro com'è, come cambia siete sdraiati, quindi potete basarvi sul respiro sul pensiero se siete molto abili nell'ascoltarvi percepirete anche la modifica della, dei muscoli facciali poi cosa fate? Fate un bel respiro aprite gli occhi e ve lo scrivete, vi scrivete tutto okay? perché almeno ce l'avete lì poi vi alzate, fate un giro, un giro vuol dire 3-4 passi, vi risdraiate, fate la stessa cosa ripensando quando avete fatto la scelta migliore che potevate fare. E percepite anche qui questa sensazione, che, che, che suono avrebbe, come è fatta, se ci sono dei pensieri collegati, okay? se ci sono delle immagini che vi vengono in mente. Aprite gli occhi e vi scrivete tutto. Avete una mappa di come Mediamente prendete le decisioni se quando arriva l'infezione decidete di fare un'azione, eh, cosa fate? Vi sdraiate. Pensate all'azione che volete fare e ascoltate la sensazione se, si, se è più simile a quella che avete scritto nell'esercizio che vi ho fatto fare sulla parte negativa, oppure più simile all'esercizio che vi ho fatto fare sulla parte positiva, poi sta a voi scegliere, fate una prova. A volte è semplice, a saperle prima, eh, anch'io non ne avevo fatto tante cavolate, però è grazie anche alle cavolate che si impara. Quindi se fate una cavolata, fatevi un feedback costruttivo. Okay? Quindi va bene, è successo. Che si può fare ora? Allora, di esatto. a anni, ok. Perfetto. Sono contento che avete un bel rapporto. e Vediamo se ci sono altre domande. No, non ancora. Qualcuno ha mai fatto questo esercizio? Il tempo di rispondere. C'era una domanda che ti volevo fare. Che non mi viene... Io ho detto, la tengo un attimino qui, adesso la cerco. Allora, io con la psicoterapia, ora sempre Natasha. Ho raggiunto la tostima e la consapevolezza. Bene come quando dico che ognuno è il suo strumento, cioè trovate il vostro e utilizzatelo appieno, cioè andateci, andateci in profondità esatto, una invece, uh, aspetta, ce n'era una che volevo, fa... volevo chiederti, era collegata sempre al discorso della Telandia. Uh -huh a me non, non è sfuggita. È sfuggita. No, con la terza diretta, e eh dai, concedetemelo con tutto quello che c'è dietro. No, sai cosa volevo sapere della dell'Atelandia? Siccome mi dicevi che lì arrivavano molte intuizioni, tu eri su un isolotto, giusto? Sì. Mi dicevi che a momenti non è neanche nella, nella cartina. <ride> sì, è un'isola davvero molto piccola. Ok. Ora che adesso poi Filippo ha scritto una cosa, dopo la mettiamo. Che impatto hai nel passare da quell'isoletta a, a tornare in Italia? L'impatto si eh, è sicuramente sempre molto forte ogni volta che, ogni volta che rientro in Italia, eh, soprattutto negli ultimi appunto. Due anni dove, dove ho vissuto proprio fissa in Thailandia e sono rientrata in Italia un paio di volte, quello che mi rendo conto, cioè quello che, che noto da subito è proprio la, la differenza tra l'Oriente e l'Occidente. Quindi oltre, oltre il discorso dell'isola che comunque ti fa, ti fa vivere costantemente a contatto con la natura, eh, con poco inquinamento, eh, con poche persone, quindi è come quasi indietro nel tempo ecco eh, il tornare in una città comunque trafficata con, con tante persone dove in pochi ci si conosce così via eh, percepisci comunque un grande cambiamento a livello proprio vibrazionale eh, mi manca effettivamente un po quella connessione con la natura con, eh, con la terra con madre terra e, e poi quello che, che noto proprio come differenza è appunto eh, la frenesia, la fretta, lo stress che c'è in Occidente che invece in Oriente non senti. Poi, per carità, anche lì hanno, hanno sicuramente le loro cose su, su cui potrebbero migliorare e così via. Ma hanno uno stile di vita eh, molto più eh, sereno, molto, molto più pacifico. Ecco. Quindi quando torno qua, Dico, cavolo, ma devo, devo un attimo cambiare i miei tempi perché effettivamente dopo tanto che vivi lì prendi un ritmo molto più eh, sabai, sabai, come si dice in Thailandia. Quindi piano piano, tranquillo, tranquillo. Non c'è l'ottica del correre. Probabilmente anche per, il concept, per, per la religione di fondo che c'è, loro sono una religione tendenzialmente buddista. Se ci pensiamo il buddismo ehm, crede nella rincarnazione, crede nel fatto che viviamo più e più vite e così via, quindi non ha quel concetto di fretta, devo fare tutto in questa vita perché poi finisce e vado all'inferno in paradiso, quindi devo muovermi, lì non c'è questo. Quindi a livello inconscio, a livello di condizionamenti che vivono fin da quando sono piccoli, sono abituati a meditare fin dall'asilo, a, a, a vivere più serenamente, più con calma ed effettivamente lo riportano poi nella vita, nella vita di tutti i giorni. E, e un'altra cosa che noto parecchio è, è il concetto di divisione. Allora... Um, quello che, che percepisco molto in Oriente è, è quella sensazione di, di unione, di connessione, un po' quello che dicevamo prima, la signora che benedisce la sua, la, la sua casa e benedisce anche la tua, perché non vede la divisione tra me e te. Nel, nelle religioni orientali appunto c'è questa mh, connessione con il divino, e di questo ne parlano bene anche nel tantra, dove eh, sostengono e credono che tu sei un essere divino, io sono un essere divino, l'ambiente circostante è un essere divino e così via. E di conseguenza non posso trattare male un'altra un persona perché è un essere divino. Esatto. Non posso trattare male un animale perché è un essere divino. Ecco, questo... Il eh... è un peccato è il peccato è... più grande, anche se una persona non pratica e tu tratti male quella persona, anche se, quella, anche se io non ci credo o lei non ci crede, è uno dei peccati più gravi. Che una ci sono le 14 offese è una delle quest di queste offese è, è, non vale, è, è poco buono okay? Filippo sì. dice, eh. dice anche l'esercizio eh. delle pendolo è molto efficace per chi sa ascoltare il proprio inconscio e poi dice Deborah lo conosce la conosce ah, no, la conosce penso una carta la pratica sì, ah, sì, la sì. pratica okay. sì, è vero eh, allora, l'esercizio del pendolo è, è anche quello, uno dei primi esercizi che ho fatto quando ho iniziato il mio percorso di lavoro su me stessa, ed è proprio far sì che il nostro corpo fisico diventi un pendolo. Okay. Se noi ci alziamo in piedi, potete farlo anche adesso se, se state guardando questa diretta in questo momento, e vi alzate in piedi, noterete che il vostro corpo tende a muoversi. Tende a muoversi un po' in avanti, un po' indietro e così via. Nel momento in cui noi chiudiamo gli occhi, liberiamo la mente qualche istante e ci viene posta una domanda. Quindi ad esempio eh, io mi alzo in piedi, Savino si alza in piedi, lui chiude gli occhi e io gli pongo una domanda. Nel momento in cui la risposta è affermativa, il suo corpo a livello inconscio, non perché lo muove lui, ma perché la sua parte più profonda lo muove, tenderà a muoversi in avanti. Il nostro corpo è sempre predisposto a, a andare in avanti quando c'è un qualcosa di positivo, di affermativo. Pensate a quando par parlate con una persona e vi interessa quello che la persona vi sta dicendo, cosa fate? Tendete ad andare avanti, a starla ad ascoltare. Quando invece la persona dice qualcosa che non vi piace o che vi infastidisce, il vostro corpo Va tende ad andare indietro. Okay? La stessa cosa è quando poniamo una domanda a livello inconscio. Quindi se io ti, ti pongo una domanda e la tua parte più profonda pensa che sia vera, pensa che la risposta sia sì, il tuo corpo tenderà ad andare avanti. Se invece è negativa il tuo corpo, tenderà ad andare indietro. Potete fare questa prova, ad esempio, io la facevo nei supermercati all'inizio. Quando andavo a comprare qualcosa, osservavo una cosa e mi chiedevo se quella cosa faceva bene al mio corpo fisico. E notavo che il mio corpo puntualmente o andava indietro o andava Andiamo avanti. È come un test kinesiologico. Comunque conferma perché questo esercizio l'ho svolto nel Master di Il Coach e l'abbiamo utilizzato come segnale per dialogare con l'inconscio e serve un po' di etica eh, perché funziona appunto anche con le persone che avete davanti quando lo fate è vero. certo se la persona sta pensando alle marmotte è un po' diverso, deve essere devi essere centrato bene, è stata una bellissima diretta, siamo a 56, siamo addirittura di arrivo se avete delle domande, io lo dico sempre, per quello che avete fatto o per chi guarderà il video successivamente, le potete fare perché a noi ci arrivano noti le notifiche e potrebbe essere un argomento che noi sviluppiamo in una prossima diretta. Intanto io ringrazio te, Deborah, perché mi ha fatto un enorme piacere averti qui. Ringrazio Vincenzo grazie per aver guardato la tua pagina. E grazie, grazie. a tutti voi che vi siete collegati. Ciao Giovanna. Esatto. Grazie, grazie, mille, Davino, grazie a Vincenzo e grazie a tutti i partecipanti. Alla prossima. Alla prossima.